Qual è l'unico continente rimasto intatto, eh, non toccato dal coronavirus? L'unico continente è l'Antartide. La missione italiana alla Mario Zucchelli, la base in Antartide dell'Enea, eh, è terminata sabato scorso e eh, tutti eh, i nostri connazionali stanno rientrando in Italia sono attualmente in viaggio su un cargo coreano e arriveranno in nuova zelanda il 9 di aprile non si sa bene ancora come eh, rientreranno in italia alessandro politori che lavora spesso per me eh, che l'avete visto spesso sui, sui miei video eh, ha fatto parte della 35 missione dell'enea in antartide è partito il 28 di gennaio e sta rientrando eh, insieme al, al resto diciamo della, eh, della, delle persone che fanno parte della, della missione anche il Washington Post ha uh, dedicato a loro un articolo eh, e un articolo in particolare sul fatto che in Antartide non, uh, il, il coronavirus non è, uh, non è arrivato non è arrivato perché ovviamente la eh, tra i ghiacci perenni eh, insomma ci sono state poche, poche persone e è, un, è un punto difficile da raggiungere molto difficile da raggiungere un punto estremo e, e quindi si è mantenuto eh, eh, in tonso come direbbe Paolo Buonolis Alessandro si è occupato della, del nostro lavoro eh, all'interno della, della base Mario Zucchelli ha realizzato del, delle, delle contropareti in carton gesso e, e ovviamente il lavoro di eh, tinteggiatura. Eh. Appena rientrerà come Alessandro faremo dei, dei video eh, sulla, sulla sua esperienza in Antartide e, e dei, eh, scriverò una, un post sul, sul sito www.solopittura.it eh. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, è importante restare sempre aggiornati e restare sempre in contatto con noi. Ciao, a presto.